Quello che io desidero per i servizi 0-6 anni eh, fa, dipende da quello che io vedo eh, nei servizi dei più grandi. Vedo una grande difficoltà eh, nello stare insieme, nel vivere il gruppo come, come risorsa. Mi piacerebbe che nei servizi 0-6 anni si lavorasse molto sulla relazione, sullo stare insieme, sulla valorizzazione delle differenze, perché eh, mi sembra che in questo tipo di servizi ci sia veramente giuste per affrontare questo argomento che spesso poi quando i bambini diventano più grandi e vanno in scuole alimentari e medie eh, è più difficile e diventa veramente una, un momento di difficoltà per tanti bambini.